è un sacco di tempo che non ci vediamo cioè in realtà tipo non pubblico video da forse due settimane l'ultimo video che ho pubblicato è stato quello sulle api, se non l'avete visto andate a vederlo perché è un video molto interessante ho fatto anche i sottotitoli per tutti quanti visto che è lui che parla eh, se l'avete visto insomma spero che vi sia piaciuto eh, mi dispiace se ho preso questa piccola pausa da youtube però diciamo che ho avuto le mie ferie a inizio agosto e dovevo fare altre cose no non ho fatto vacanze non ho fatto vacanze come ben sapete eh, sono bloccata in Canada quindi quindi non sono andata da nessuna parte, perché comunque non potevamo veramente uscire manco dalla nostra provincia, figuratevi dal paese, eh, non sono potuta tornare in Italia purtroppo, quindi... <ride> e niente, quindi mi sono occupata di altre cose, di altre cose personali. Quindi insomma, oggi sono tornata, sono tornata, l'infrescante giovane non è vero, ma vabbè, <ride> sono tornata con un altro video Zero Waste, perché siamo sorpresi, insomma. Um, ho fatto anche un po' di cambi in questa stanza, forse non ve ne accorgete perché giustamente voi vedete sempre lo specchio, quindi... Però ho fatto un sacco di cambi in questa stanza, e questa stanza mi sta soddisfacendo un sacco, quindi fatemi sapere se volete tipo un mini tour della mia stanza da lavoro, chiamiamolo così. Um, e niente, quindi oggi siamo qua per fare un video... Uh, dal parrucchiere, quindi i capelli sono tipo super swish. Oggi um, parleremo del bellissimo greenwashing. Quindi, um, che cos'è il greenwashing? Per chi non fosse familiare con questo termine, il greenwashing principalmente è una tecnica di marketing, principalmente, dove vogliono spacciare prodotti che non sono manco per il bifero. Sostenibili, per sostenibili, conosciamo benissimo la collezione Conscious di HM, no? questo è l'esempio proprio palese che ci viene in mente, però adesso io vi farò degli esempi di greenwashing che sono tremendi e che alla gente ci casca. Eh, io su, su Instagram avevo fatto un video, eh, giusto un pochino, eh, diciamo un, un pochino ironico, su, sulla questione greenwashing, su come eh, la gente quando deve decidere di creare un prodotto green, come, ehm, come lo fanno, no? vi lascerò il link al video se, andate, se, se non mi seguite su se Instagram link al video dura veramente 45 secondi quindi potete vederlo tranquillamente molto velocemente e niente quindi adesso parleremo di alcuni esempi di greenwasher alcuni me li avete inviati voi addirittura e niente quindi ci tenevo a includerli in questa lista, scusate mi tengo il telefono perché ho la, tutta la lista qua allora la seconda cosa in realtà non è proprio greenwashing ma io ci sono rimasta molto male mi dispiace uh, allora le, uh, le 24 bottles 24 bottles che è tipo un brand italiano se non mi sbaglio le bottiglie, um, le bottiglie 24 bottles insomma abbiamo capito um, è un brand appunto sostenibile che crea bottiglie crea delle bottigliette con infusore eccetera eccetera sono molto carine le, le bottiglie stupende io ne avrei voluto una ancora all'inizio del mio precursor zero waste proprio perché sono molto carini e fanno anche quelle super piccole allora loro appunto sono un brand zero waste, sono un brand sostenibile eh, quindi non me la cioè non, non li sto accusando in questo momento di non essere sostenibile o di essere greenwashing però hanno fatto una collaborazione con Nike l'anno scorso insomma abbiamo capito che vabbè il cash va bene vogliamo tutto il cash e tutto quanto però la collaborazione con Nike è tipo uno dei brand peggiori al mondo anche no, quindi ci sono rimasta abbastanza male perché se è un brand sostenibile sono sicura c'è cioè un po' come esistono anche gli youtuber che parlano di sostenibilità e fanno collaborazioni solo con effettivamente brand sostenibili, la stessa cosa diciamo che me lo aspetto anche dai brand che sono sostenibili, quindi ci sono rimasta molto male per quella collaborazione, mi dispiace, quindi dubito che in futuro vorrò comprare una loro bottiglia solo per questo motivo, mi dispiace. Un'altra cosa che è sempre Wash sono le borse in cotone, borse in cotone, allora, primissima cosa, le borse in cotone, eh, bellissime, stupende, riutilizzabili, utilissime, eccetera, eccetera, però dovete sapere che se comprate una borsa in cotone dovete, eh, per appunto diciamo, dar valore alla sua vita, deve essere usata almeno una cosa tipo 40 volte, una cosa simile, perché comunque le borse in cotone, il cotone, come ben sapete, ha bisogno di tantissima tantissima acqua quando viene prodotto. Quindi diciamo che le cose in cotone sì sono sostenibili perché è un materiale buono e tutto però eh, bisogna un po' non esagerare a comprare tutte queste cose perché la borsa in cotone si sì, va benissimo comprate eccetera però non ve ne servono 50 questo voglio dire io per esempio ho delle borse accumulate nel tempo delle, durante, durante la mia vita perché mi, alcuni me le hanno date tipo magari a qualche fiera, altre me le hanno regalate così a caso, un'altra l'ho rubata la, la, a mia mamma eh, un'altra eh, me l'hanno regalata Uh, quindi diciamo che alcune borse quelle meno belle, le tengo per quando vado a fare la spesa e poi ho tipo due borse in cotone che sono quelle un po' più carine che ogni tanto io in estate esco solo con la borsa in cotone perché non ce la faccio usare altro uh, quindi diciamo che sì, state molto attenti anche a questo perché tantissime persone ci cioè, cioè, tanti sono anche tantissimi brand che magari non è vero che usano buoni materiali non è vero che hanno una buona produzione dietro uh, che vi spacciano queste ah, borse in cotone, sostenibili poster che cioè magari c'è cioè, anche scritto planet e robe simili per favore state molto attenti perché anche queste sono, questi sono i tipici oggetti in cui diciamo eh, possiamo, possono trarci in inganno proprio perché dici ah è una cosa utile però appunto sì è una cosa utile la borsa in cotone assolutamente serve, sicuramente ne servono di più soprattutto quando si va a fare la spesa eh, però appunto state attenti a, da chi la comprate eh, state fatta, fatta, date un'occhiata anche al brand e tutto quanto eh, e appunto cercate di non comprare 50.000 perché non ne avete bisogno di 50.000 L'altra cosa di greenwashing ovviamente è brand che si facciano per, per sostenibili quando non lo sono, l'esempio tipico è, veramente, è, è per esempio H&M um, che addirittura adesso hanno una parte del loro sito dove uh, c'è scritto su, su, sostenibilità, tutto quanto, dove non dicono... Un pifero, un pifero non dicono, vi giuro se andate a leggere c'è scritto il nulla cosmico. Um, Un'altra cosa che Akhen fa è il fatto del riciclare i vestiti, anche questo non fatevi ingannare, non è una buona azione perché loro effettivamente ti fanno portare a te i vestiti. Dicendo che anche lì non fatevi ingannare, che anche lì loro lo, vi vogliono far portare diciamo, uh, i vestiti. Devi oltretutto devi portare tot vestiti se non mi sbaglio, non ricordo l'avevo fatto una volta ancora tanti tanti anni fa, poi loro ti danno un coupon da spendere nel loro negozio, quindi principalmente non c'è niente di sostenibile in tutto ciò loro ti fanno arrivare i vestiti, non li riciclano, non li riciclano, forse riciclano una parte ma non li riciclano per niente è solo un modo per fingere di essere sostenibili eh, e di farvi spendere altri soldi più perché giustamente vi hanno dato il coupon quindi voi siete, yeah sono felice ho dato il coupon per adesso lo userò per i miei prossimi acquisti va allora, Un'altra cosa sono sono gli influencer che sponsorizzano questi brand definendoli sostenibili, quest'estate non sapete quanti influencer, io non seguo questa gente, io seguo solo gente che parla effettivamente di sostenibilità e seguo qualche attore, quindi io so, il mio Instagram è proprio pulito, è proprio green, è proprio green, bellissimo, stupendo, um, sono questi influencer che quest'estate hanno promosso la collezione H&M Sostenibile dicendo oh, take care of the planet e queste cose qua, quando in realtà loro sono tipo le prime ad essere super consumiste e a comprare un sacco di stronzate e a pubblicizzare tanta merda, quindi state attenti a chi seguite per favore fate un po' di clean, fa fate un po' di pulizie di primavera, anche se siamo quasi in autunno, fate un po' di pulizie d'autunno da eliminate questa gente perché è veramente è molto facile farsi influenzare perché questi influencer sono là per appunto influenzare eh, per spacciarti delle cose che <ride> sono sostenibili eh, e eh, sono anche lì che mettono le emoji della piantina, porca però. la cosa di greenwashing che ancora ci tengo a parlare sono quei brand, eh, soprattutto fast fashion, parlo solo dei brand fast fashion ovviamente che sono già sono, fanno un sacco di greenwashing a prescindere ma ehm, sfruttano delle cose ovvero per esempio durante il mese di giugno che c'è che è il mese del pride Ah no, tutti questi brand sono usciti fuori con le loro magliette arcobaleno, con le loro magliette ah, love is love e tutte queste cose qua che per carità a primo impatto dici ma che, che carino, che bello, pensate a queste cose, eh, quando in realtà dietro abbiamo lo sfruttamento delle persone, dei bambini, delle donne, quindi c'è cioè, insomma venire fuori con queste, con queste collezioni per il pride quando non al frega niente, insomma, delle persone, è un po' inutile, eh, ma poi oltretutto io lo apprezzerei già di più se queste collezioni fossero fatte e i soldi che, venivano, che venissero ricavati fossero donati a qualche associazione effettivamente che si, occupa, eh, che si occupa di queste problematiche. Invece no, non lo fanno, non lo fanno, fanno solo queste collezioni per arricchirsi una di queste persone Chiara Ferragni sì farò il suo nome perché ehm, anche lei ha fatto una collezione del Pride oltretutto le sue cose sono super super costose non sono sostenibili neanche io, io ho provato a guardare tutto il suo sito ho guardato i materiali non c'è niente di sostenibile nelle, nei suoi vestiti non c'è neanche scritto dove vengono prodotti quindi insomma ehm, no non, mi, non me la sento di dire che sia chissà che influencer positiva perché appunto lei oltretutto si potrebbe anche permettere di fare una collezione di fare una collezione sostenibile, perché insomma <ride> ha i soldi, diciamoci, eh, se vuole fare appunto eh, dei vestiti, appunto mantenere comunque i suoi prezzi per carità, non sto dicendo che devi fare delle collezioni sostenibili eh, poco costose, perché comunque anche i vestiti sostenibili costano, però eh, i suoi prezzi sono esagerati per un vestito fatto in polizia. Salve, Doina che sta editando, eh, ci tenevo a fare una precisazione in questo momento, non ho fatto il nome di Chiara Ferragni solo per, ehm, per blastare qualcuno, semplicemente eh, questa, eh, questo ragionamento che sto facendo qui, come appunto i, i, i brand fast fashion usano appunto eh, il femminismo, eh, il Pride Month e tutte queste cose qua per fare semplicemente più soldi possibile e effettivamente fregandosene effettivamente di queste cose, eh, si può applicare a tantissimi, tantissimi brand, a tipo quasi tutti i brand. Il, ehm, il brand di Cara Ferrani ovviamente ha un certo costo, eh, che per carità io non sto eh, parlando di lei come persona in questo video, sto parlando del suo business. Siccome lei è considerata da tantissime persone un'influenza positiva, io non me la sento di considerarla tale. Ehm, Parlando sempre del business, perché purtroppo io non considero una figura positiva, una persona che mi fa vedere quanto grande è la sua cabina armadio, eh, quanti vestiti ha, quanto shopping fa e tutto questo genere di cose, mi dispiace. Abbiamo, eh, due mondi, viviamo in due mondi paralleli, eh, quindi eh, per questo che ho fatto il suo nome, proprio per il fatto che mh, se dico Gucci e Louis Vuitton la gente magari dice, oh, però se dico Chiara Ferragni, magari la gente si sì, inizia effettivamente a pensare di più, perché è una cosa che tocca di più vicino. Ci tocca da più vicino, no essendo tipo comunque una persona del nostro paese che, di cui si parla così tanto, quindi era semplicemente questo il mio ragionamento. Io non ce l'ho con lei, come sto ripetendo semplicemente. Eh, mi dà fastidio che tutti questi brand sfruttino, ehm, sfruttino delle tematiche importanti per effettivamente solo guadagnarci. Tutto qua, gli esteri, quindi. Insomma, anche a me, anche a me, quindi a giugno anche lei aveva fatto tutte queste cose, che anche lì, anche nel suo caso, ok, fai una collezione per il Pride, però questi soldi uh, sarebbe uh, apprezzabile se fossero donati a delle associazioni che aiutano, che aiutano persone della comunità. Quindi, uh, me... Un'altra cosa sono anche, sempre rimanendo sullo, sullo stile delle magliettine con messaggini e cose, sono uh, le magliette femministe. <ride> Fa già ridere così perché anche lì uh, feminist, proud to be feminine, tutte queste cose qua poi però effettivamente uh, sfruttano in primis le donne per produrre i loro vestiti, pagandole una miseria, facendo lavorare in condizioni terribili per poi fare queste, uh, queste magliette proud to be feminine. Quindi piuttosto se avete bisogno di questo tipo di magliette, Fatevele fare, cioè, fatevele fare veramente. Non ha senso dare i soldi a queste uh, multinazionali. Che uno stanno distruggendo il pianeta, e due non ne frega niente, né del femminismo né della comunità LGTBQ. Non ne frega un cazzo di niente. Prossima cosa è Sally Hansen. Sally Hansen è un brand di smalti. Per chi non lo sapesse, qua in Canada lo trovi un po' dappertutto. Um, hanno degli smalti molto belli hanno un sacco di smalti tutto quanto io quando non, non ero nel Zero West, usavo tanto i suoi smalti perché erano molto buoni uh, però eh, non è cruelty free è un brand che testa sugli animali e sono usciti fuori con una collezione di smalti vegani questa è una cosa che ho notato tantissimo fare i brand, i brand soprattutto non cruelty free, perché se c'è un brand cruelty free che viene fuori con una collezione vegana, non c'è niente, niente di strano, perché è, una, cioè, è un brand che di per sé eh, non vuole testare sugli animali, fin da subito diciamo che hanno messo questo... Principio eh, di volerlo testare sugli animali, quindi significa che ne frega un po' degli animali. Ecco, e vengono fuori con una collezione vegana, niente di male perché magari sapete, per esempio, l'Ash eh, non ha tutti i prodotti vegani: cioè dei prodotti che contengono, per esempio, miele, eh, miele e cera d'api. Questi sono gli unici prodotti, diciamo, non vegani, eh, però tutto il resto è vegano. Stessa, invece, questo è un brand che non, non testa sugli animali, non ha niente di sostenibile e viene fuori con, dei, con degli smalti vegani. Ho capito che volete tipo, eh, come dire, ehm, fare più, più soldi, perché non è che ve ne frega qualcosa di vegano, effettivamente, fare, volete solo fare più soldi, però una persona che è vegana, fa, cioè, che ci, ci farà caso alle, alle, cose, ehm, alle cose tipo vegane, ma... È importante che non siano anche uh, testate sugli animali, in primis, Quindi greenwashing at its finest. Un altro esempio come questo, come degli smalti, è la Garnier, la Garnier bio. Uh, allora, io non entro in un supermercato per comprare shampoo, cose, strumenti, da almeno due anni, quindi io non so più i prodotti che escono fuori, però c'è gente che mi invia ogni tanto delle immagini e mi dice ma questo è veramente bio, secondo te? No, no, Garnier è proprio l'ultima cosa bio sulla pianeta quando fanno queste cose, per attirare più l'attenzione, spiacicano sulla confezione parole come bio, green, pianeta, vegano, tutto quanto, però la Garnier è, eh, anche, anche esso, è un brand che testa sugli animali, e che, sì, cioè non è che c'è tutti questi, magari sì, questi ingredienti saranno migliori degli altri shampoo che hanno fatto, ma comunque resta un, un brand che testa sugli animali, quindi bye bye bio. Diciamo, uh, accaparrarsi le, le persone che magari fanno più caso a queste cose, ma effettivamente sono sicura che traggono in inganno tantissime persone, uh, non me quindi cercando di informarvi queste cose e di stare molto molto attenti quando comprate i prodotti non fatevi ingannare dal packaging che vogliono un po' imitare il packaging minimalista con nomi sopra vegan, bio, tutte queste cose qua e effettivamente andate a sostenere dei brand che lo sono per davvero. Un'altra cosa è stata una, una ragazza che mi segue, non mi ricordo se su Twitter o su Instagram mi aveva scritto ah sai tipo sono andata nella sezione eh, sostenibile di Zalando", già lì ho detto Gesù Cristo, allora io Zalando la conosco non ho mai comprato sopra ma sono sicura. Che insomma, non è che ci siano tutte queste cose sostenibili lì sopra, però non voglio, non voglio dire niente. E mi fa nella sezione sostenibile ho trovato le Dr. Martins vegan. Allora, io possiedo le Dr. Martins vegan, possiedo in generale tutti i miei, tutte le mie scarpe invernali e tonale sono Dr. Martins, um, però la Dr. Martins vegan per esempio le avevo comprate usate, invece le Dr. Martins altre le avevo comprate ancora prima del mio percorso zero waste. Allora le Dr. Martins di per sé sono delle scarpe molto durature, sono delle scarpe che valgono il prezzo che hanno, perché veramente io ho le mie, uh, quelle normali ce le ho da almeno due anni, sono pazzesche, uh, quelle vegan ce l'ho solo dall'anno scorso, pazzesche pure quelle. Uh, però non sono delle scarpe sostenibili se riuscite a comprarle usate veramente fatelo anche se le comprate nuove diciamo va bene basta che non comprate 50.000 scarpe di Dr. Martens però vale la pena anche se le comprate nuove va bene semplicemente eh, capiate che non è un brand sostenibile per niente e il fatto che si trovi nella sezione sostenibile di Zalando mi fa un pochino ridere eh? quindi lei mi ha solo chiesto conferma ho detto no guarda non sono sostenibili per niente quelli vegan già diciamo che sono più sostenibili per modo di dire, perché giustamente eh, non, non c'è alcun prodotto animale eh, né in quelle scarpe quindi già sono una scelta migliore, se volete le, delle Dr. Martens e comprare le nuove e sentirvi un pochino meno in colpa, semplicemente la produzione delle Dr. Martens inquina tantissimo, eh, però come vi ho già detto, se le dovete comprare nuove, piuttosto comprate quelle vegan, piuttosto. Un'altra cosa sono per esempio i brand eh, che noi definiamo cruelty free, che però Usano l'Amica. Eh, io dell'Amica vi ho già parlato nel video. Qui vi ho parlato di prodotti che non meritano diritti ma possibili. Quel video è stato molto apprezzato, eh, che ve lo lascio linkato. Io parlavo dell'Amica, del fatto che è un minerale che viene utilizzato nei prodotti make-up solitamente o nella skin care anche. Che fa appunto l'effetto sparkle, quindi l'effetto super glitteroso. Non glitteroso, sparkle perché il glitter una, sono delle microplastiche. Quindi anche quelle, brut, brutta roba. Um, e infatti l'amica è un minerale che viene estratto dalle miniere dai bambini, quindi c'è uno sfruttamento minorile assurdo. Uh, c'è stato anche un, uh, un mini documentario fatto sull'argomento dove si andava a vedere uh, le condizioni appunto di questi bambini in queste miniere. Quindi insomma questi prodotti che sono cruelty free, apprezzo tantissimo il fatto che siate cruelty free, però uh, moltissimi di questi prodotti usano ancora l'amica. che non va bene, non va bene, a meno che non sia ethically sourced. O che sia controllata eh, l'utilizzo della mica non è necessario perché appunto la mica può essere creata in laboratorio artificialmente quindi quando vedete dei, dei prodotti che c'è scritto mica e basta quella è mica vera se invece trovate tipo un, un brand tipo solitamente c'è scritto tipo um... C'è scritto tipo mica artificiale o comunque c'è scritto un altro nome tipo Bernasol, Sol. Ok, ci siamo capiti. Se trovate questa parola prima della parola mica, quella è la mica artificiale del laboratorio. Quindi anche lì eh, bisogna veramente fare molta attenzione perché adesso veramente il mondo dei ma del make-up è ehm, terribile, terribile, terribile. E ultima cosa che ci tengo a dire me l'hanno inviata su Instagram e ci sono rimasta molto male proprio perché questo è l'effetto greenwashing non, non, non incolpo la persona che mi ha inviato questa cosa non incolpo chi ci crede eh, incolpo chi pubblicizza queste cose senza effettivamente informarsi perché era effettivamente una cosa pubblicizzata chiamiamola così eh, sto parlando della Colgate la Colgate ha fatto gli spazzolini in bambù e ha fatto il dentifricio il dentifricio clean eccetera eccetera con il packaging riciclabile riciclabile, va bene, quindi significa che prima insomma il loro, il, il loro packaging faceva ancora più schifo che poi in realtà anche un packaging che è riciclabile non significa che sia la cosa migliore al mondo se era riciclato magari o se è tipo biodegradabile già possiamo andare verso, un, verso una strada migliore però la Colgate anche lì è un brand che testa sugli animali la Colgate inquina tantissimo perché è un brand enorme che possiede altre cose dentro insomma altri brand um, quindi io capisco che la Colgate diciamo che uh, la trovate sempre nei supermercati quindi il fatto che abbia fatto lo spazzolino in bambù e che abbia fatto questo um, questo dentifricio col packaging tipo marroncino che, che richiama il, il legno come per farmi tipo vedere il nature ecco, greenwashing puro questo è il greenwashing puro ehm um, appunto anche i loro spazzolini in bambù uh, uh, uh. avrei tantissime cose da dire però anche questo è un tipico esempio di Greenwashing perché questi brand purtroppo vogliono i vostri soldi e siccome adesso c'è il trend green, quindi perché loro pensano che le persone che parlano di sostenibilità stanno seguendo un trend o qualsiasi cosa, cercano di cavalcare quest'onda e approfittarne, quindi mi raccomando state attenti, ci sono là fuori dei brand che effettivamente se ne fregano del pianeta, hanno una produzione che cerca di inquinare il meno possibile, hanno dei prodotti dove hanno utilizzato ingredienti o comunque materiali che sono stati insomma eh, che non, non hanno danneggiato troppo il nostro, il nostro pianeta, quindi insomma fate molta attenzione a quando comprate questo cose perché è veramente là fuori è pieno di questi esempi che vi ho fatto in questo video. Mi dispiace se questo video è stato così lungo, spero vi sia stato d'aiuto, se per caso avete anche voi in mente esempi di greenwashing di quelli che vi ho appena nominati per favore fatemelo sapere. E niente io ho finito, noi ci vediamo alla prossima volta ciao!